Oh. oh, oddio! Oh, cosa? Buon day, io sono barbuto. Devo dirlo io? Eh? Non lo sapevo, ma non ho la barba. Non ho la barba, e oggi siamo di nuovo qua con? È Beatrice. Con Beatrice. Io vorrei lanciare questo nuovo format sul canale dove Beatrice mi benda e mi picchia. No, dove Beatrice mi benda e io acquisto. Online da bendato e ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano perché sennò come faccio e ovviamente io Beatrice, Ti darò una mano, c'è Beatrice, ma cosa c'è Beatrice? <ride> io ti darò una mano a comprare le cose, no? Che piacciono a me Ok, come che piacciono a te? No, nel senso che ah. piacciono a te Quindi lei mi guiderà, non so se in bene o in male e come primo episodio proveremo a vincere dei, degli oggetti costosissimi come iPhone, Mac, tutte queste cose che costano tanto Se nel prossimo episodio, visto che ne faremo parecchi, volete che Bea, mi bendi. Volete, mi volete che Bea mi, mi picchi mi bendi? E che nel frattempo io cerchi di acquistare invece <ride> di cose costose dell'abbigliamento? Scrivetelo nei commenti. Ce l'abbiamo fatto, ok? E non trovavo le parole. Allora, bella stretta. Ci siamo? Sì. Allora, mi, mi tolgo un attimo la benda Siamo su Drake Mall Qui c'è la possibilità lei perché non lo sa. So. C'è la possibilità di vincere tantissimi premi Come i pop, cose di Halloween Visto che è appena passato Halloween iPhone, tanti telefoni robe per pc Insomma un sacco di cose costosissime mm -hmm. Tu praticamente hai un conto Lo puoi ricaricare Ovviamente non c'è bisogno di mettere tanti soldi per giocare Tu giochi e se hai fortuna vinci dei premi Se non hai fortuna non vinci Cioè è semplice però se sei fortunata a vincere comunque dei premi, ma quel premio non ti piace, puoi comunque venderlo qua, tu fai vendi, recuperi dei soldi e quindi puoi giocare ancora. Oppure puoi venderlo per acquistarne accia, cioè, insomma, oh, okay. capito? Ok. Ok, quindi noi inizieremo aprendo delle, delle, dei, dei pacchi. E, e me, tu oh. mi, devi, mi, mi devi seguire, nel senso. Io devo farlo per te. No, io sono qua col mouse. Ah, e tu mi dici, di vai più di a destra, destra ah, vai più a sinistra. Fatto. Ok, quindi mi ribendo. Qui ci sono varie, i vari pacchi ah, misteriosi. sono, i, macchi, okay. sono okay. I pacchi misteriosi. E In base a quello che vorresti farmi vincere, puoi scegliere. Quale oh. pacco? In ogni pacco, vedi, ci sono quello che potresti trovare. Vai a sinistra. A sinistra? Sì. Ok, vai. dimmi quando cliccare Vai, eh? okay, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai stop Stop, clicco? Uh, no, un pochino più in su, un pochino, pochino, stop, clicca, vai, clicco, vado, okay, vai. vado, eh Vai, vai, vai, vai È già partito? Eh, eh, ma non hai cliccato Come no? E clicca Sta andando, sta andando, sta andando, sta andando Sta andando? Sì eh, mi sono appena accorta che in eh. realtà non gli ho fatto schiacciare niente no, Ma Vabbè. come? Eh, Cosa eh, devo eh. fare? Ale, eh, non so dove... Okay, Quindi eh. non abbiamo vinto niente No, no, un attimo, vai su, su, su, su, su, su? su. No, no, no, un po' di meno, un po' di meno Un po' di, po di meno? Po di... A destra, pochino, pochino, pochino Giù di pochino, pochino, pochino Ancora, ancora Oh, stop, vai, schiaccia Clicco Sì Apriamo la... eh. il pacco misterioso È partito? Cioè adesso sta girando? Sta girando? Sì, no. No. sì, sì, sì. <ride> No, <ride> abbiamo vinto Cosa? Un passaporto, un passaporto? <ride> sì. Che cazzo stai dicendo? Te lo giuro. C'è un passaporto che costa un euro. Il porta passaporto? Eh, sì. lo vendiamo. Il porta vendiamo l'oggetto. Allora, a me piace questo qua. Quindi fai una cosa. Vai tutto a sinistra. Ma stai bene? Eh, tutto ok. Sto cercando a di sbirciare. Vai a sinistra. tutto a sinistra. Ok, no, <ride> vai a sinistra. Ok, no, torna a destra, torna a destra. Ancora, ancora, ancora, ancora Ok, schiaccio Schiaccio, eh? Vai, clicca, clicca, clicca Ok, poi apro la valigetta Aspetta, aspetta oh, Ok, dio. adesso vai sopra un pochino Clicca Clicco, vai Ma davanti, sei preciso Eh, eh, eh. Sta andando? <ride> sì, sì, sì sì. Oh, oh, oh, oh, oh Ho oh. Oh. vinto oh. un telefono Quale? No, ti giuro Quale? L'iPhone XS Ma che Te Ma... lo sto dicendo, te lo giuro C'è cioè, la cover dell'iPhone XS <ride> Non è l'iPhone x <ride> Eh, la sto influenzando troppo Questo è un bel traffico Crypto 4 Questo che iPhone è da 50, 50 iPhone centesimi Non abbiamo vinto nulla Quindi apriamo una cassa costosa Non da 11 dollari, meno da 30 Vai vai vai vai vai Vai fermo fermo, fermo, fermo fermo scendi un pochino Ok Vai un pochino. Vado No, no, no Scendi ancora Scendi ancora Vado No, scendi un pochino <ride> Ora schiaccio Clicco Sì Ok Questa è una cassa costosa sì, rispetto a... la cassa arti? costosa o no? Sì. Oh, dove, dove clicco? Clicco? Oh, mi rispondi? Ma gli occhi vado male! Allora, si sì, adesso. <ride> <ride> mi fai un po' paura. Tira. Ok, vai a destra. A destra. Ok, clicca. Clicco, sì. eh? Vai. Ci siamo? Sì, si sì, sta andando adesso. Ok. Cosa? Aspetta. Cosa? No. Cosa? Cosa? oddio ma no, no, no. sai cosa abbiamo vinto no non mi scherzo abbiamo, no, no no non è uno scherzo questo costa un po' costa un po' costa un po' costa un po' costa un po' Che vinto. cosa potrebbe essere un iPhone no un po' di meno perché non sei così fortunato un AirPods un Samsung è no. un AirPods solo una no sono quelle col filo quelle col filo sì. che cacate ed esatto. è Apro la valigia lo, lo... Dai ma non è valido Ti devi chiudere gli occhi No non guardare È partita No questo è bello. bellissimo sì. No questo costa tanto Ah già uscito? Sì questo Cos è? costa tanto Cos eh, Cos Allora No no no non guardare ti, de Lo devi indovinare eh. È della Apple eh. È per la TV Ma sì in realtà è una cacata È eh. no. quella che ti fa venire la Smart TV Sì Ma va a L'Apple TV L'Apple Le... Cos eh? TV costa Cos 240 euro Vendiamo Ma no È bellissimo <ride> Vendiamo ti dico è poi tipo 4K comunque. Io non ho parole. Ma sì, ma noi vogliamo premi costosi. Vogliamo i premi ambiti. Vabbè, fai apri la valigia. Sali. No, no, no, sali, sali, sali. No, vai poi a sinistra, sinistra, sinistra. Partita? Sì. No, sta girando. Sta girando. Si, gira, vai, ok, sta girando. Non guardare, non guardare, non guardare. Mi sta cadendo il naso! Mi sta colando il No! No! Guarda, <ride> non sapevo che scherzavi, perché tu scherzi sempre? Così, vabbè, apriamo l'ultima della Apple, se non vinciamo niente cambiamo cazzo Se vinciamo invece, eh, ritiriamo. Ricorda vabbè, sempre chi è. Dai, non l'ho mai schiacciato uno, lo voglio schiacciare io. Vai. Posso, vado? Vai. Non hai tua fortuna. Vai. Oh. oh. Oh. Oh. Oh. Oddio. Oh, cosa? Porca puttana. <ride> Porca puttana. <ride> Ah. Raga perché l'ho schiacciato io, perché tu parti sfortuna te lo dico Questo è l'Apple iPad Pro 11.000 11, euro, lo vendiamo? No Io voglio la, il, il MacBook Ma no, non puoi venderlo, cioè scusa, è bellissimo Ok, allora lo teniamo Che grande, che grande Allora adesso prendiamo il pacchetto VIP, prendiamo il pacchetto premium Ok, quindi qua ci sono regali più... Ci sono pacchi più belli. Ok. Allora prendiamo questo pacco VIP che abbiamo pagato solo 9 euro. 9 dollari visto che tanto ne abbiamo vinti. E abbiamo tutte queste funzionalità: quindi sconto, nuove casse, e le spedizioni più veloci, e queste cose qui. E proviamo la Mystery Battles. Dato che abbiamo già vinto l'iPad, direi che posso anche spostare un attimo. Sp Sbendato, mi è caduto il telefono Vabbè, tanto ne magari ne vinciamo un altro Ah, proviamo questo, dove ci sono Smartbox, vai, join E guarda, ci sono 13 partecipanti Che se la stanno, se la stanno contendendo Sì eh. Vediamo come funziona, non so sinceramente come funziona Vai, 92 dollari E cosa succede? Round, scendi, scendi Vediamo cosa succede Stanno uscendo vari oggetti, penso chi, chi prende più oggetti vince. No, praticamente tu vinci tutto quello che ti esce qua fuori. Ah, ok, quindi abbiamo vinto per ora un mouse, un orologio. Create the same battle. Ok, abbiamo vinto 524 dollari. Sì. Sì. Mm -hmm. Davvero? Non ho mai capito questa mystery battle, però va bene. Ha ah, dovuto andarvi un attimo, ma io voglio continuare a giocare da solo. Quindi farò l'ultimo giro e attivo anche, attivo anche lo schermo nero visto che non l'ho fatto fino adesso ed è molto più figo. E farò un ultimo giro con un iPhone box proviamo a vincerlo. Mi sono rimasti solo 7,45 dollari. Ma dopo venderemo tutto quello che ho. Tutti gli oggetti che ho vinto. E vediamo cosa possiamo acquistare. Vediamo quanto vale il tutto. Comunque vai, partiamo con l'ultimo giro. Apriamo la valigia dell'iPhone box. E vediamo, vediamo se senza Bea eh, succede qualcosa Vai, apriamo la valigia Il pacco misterioso è partito Il pacco misterioso è partito Cos'è? Abbiamo vinto una cover per l'acqua del valore di un dollaro Quindi vendiamo l'oggetto Ora andrò a vendere tutto quello che ho, che, ho, che ho vinto E vedremo quanti soldi riusciamo a raggruppare Spero abbastanza per prendermi il Mac visto che non l'ho vinto Vendendo tutto quello che ho vinto sono arrivata ad avere un saldo di 3200 dollari quindi, finché Bea non arriva, acquisto il Mac e gli faccio una sorpresa dicendo che l'ho vinto. <ride> ok, ci sono tutti i prodotti qui, e io voglio prendere il MacBook. Dov'è il MacBook? Eccolo qua: MacBook, MacBook Pro 15 2018. Compra per 3100 dollari e lo acquistiamo. Lo acquistiamo e a Bea dire che l'ho vinto. <ride> Perché sennò no quella mi fa far tutto bendato, quando si prende niente. Ho appena acquistato il mio MacBook Pro 15 2018. <ride> ok, qua clicco su consegna, metto tutti i miei dati e mi arriverà il MacBook a casa. Appena mi arriverò vi farò vedere su Instagram una bella storia, quindi andate Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'idea del, del bendaggio... Vi piace? Non mi ha picchiato tra l'altro Non mi ha picchiato, abbiamo vinto un Macbook Non Aia! <ride> No, scusa, non volevo Ok, e niente Quindi passate dal canale di Bea in descrizione Facciamo arrivare a 100.000 iscritti sì, ragazzi, Però poi ci fermiamoci con... là No, dai, no, ci siamo un sacco Perché vi piace un sacco YouTube, è bellissimo È divertente Poi eh... incontri persone così, però vabbè Matte No, stupide <ride> Siamo lì E niente vi lascio il link in descrizione per Drake Mall E io vi mando un saluto Ciao, Ciao.